non mi trovavo a disagio perché io non avevo fatto il militare Natale e, e, e avevo molta fiducia nei partigiani e poi mi sono trovato in quella casa lì che c'era di fianco a me questo russo che era un capitano tra altro, e fumava la sigaretta con la tutta semplicità, mi trovavo tra, abbastanza tranquillo, convinto proprio che andasse bene e non, non, noi non ci pensavano neanche della lasciarci la pelle, questo è il problema, perché io avevo fiducia nei partigiani e mi sono trovato proprio con una certa tranquillità, invece successivamente poi, quando le cose sono cambiate, che mi sono trovato con responsabilità militare, sapevo gi giudicare meglio il pericolo, insomma. lì eravamo in quella casa lì e basta, non è che si è andato avanti, noi siamo lì perché poi era un punto strategico, non potevamo abbandonarlo.